Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo tutorial. Ragazzi in questo nuovo video vi spiego come settare al meglio le impostazioni grafiche su OBS Studio perché in questi giorni sto registrando in ottima qualità senza problemi di lag e sto anche streamando senza problemi di lag in ottima qualità. Quindi io sto sulla versione OBS 27.2.464 bit Windows, sono rimasto con questa versione. Ma non abbiate paura, ragazzi, questa versione è proprio come l'ultima, però con un cambiamento riguardo alle impostazioni sull'uscita e sul video. Quindi, se andiamo un attimo su impostazioni, qui su uscita, se volete streamare, senza problemi di lag velocità in bit video dipende dalla vostra connessione quindi se avete proprio il fibra non mettete 2500 kg bit al secondo mettete direttamente o 3000, 3500 oppure 4000 codifica software per 264 velocità in bit audio che è molto consigliato il 192 ma io vi consiglio il 160 poi preset della codifica io mi tengo faster e non ho problemi veramente non ho problemi mi metto faster poi se volete registrare senza problemi di lag c'è l'impostazione avanzate sulle dirette lasciate stare perché le dirette è meglio sulla modalità di uscita semplice io uso l'avanzate solo per le registrazioni, quindi fate così, copiate tutte queste impostazioni grafiche, queste impostazioni, preset qualità, profilo high, questo qua, Questa qua riscala l'uscita 1920x1080 perché io quando registro li faccio in 60 fps e 1080 hd, ok? Ottimizzazione visiva, psycho. B frame massimo 2 Ragazzi copiate queste impostazioni e vi consiglio che queste sono ottime Tipo di controllo della frequenza CQP E livello di quantificazione costante 15 E riguardo alla codifica Mi sembra che forse sulla codifica voi avete un, um, uh, una codifica diversa dalla mia Perché io ho visto che ho uh, la 1060 Super di NVIDIA Ho messo in video questo qua, questa modalità qua Voi mettete la codifica che corrisponde alla vostra scheda video poi fate applica, andiamo un attimo su video, risoluzione di base inquadratura, quindi inquadra 1920x1080 tutto questo schermo e la risoluzione effettiva di uscita, quindi su come la esporta, la esporta in 720. Per quelli che vogliono streamare è consigliato 1664x936 valori fps comuni, o mettete 48 o mettete 50 fps. Io per registrare metto direttamente 1920x1080, 60 fps e faccio applica. Provate anche, anche voi queste impostazioni perché veramente io su moltissimi video che ho fatto ho sempre registrato in 1080, 60 fps in ottima qualità, senza problemi ho sempre problemi riguardo a streamare perché quando streamo perdo più o meno 20-25 fps Perché streamavo così 1080-60 fps ora che ho messo 50 PAL e qua ho messo 1664x936 non ho problemi di lag e certe volte metto pure 1280x720 eh, dobbiamo arrangiarci così per quelli che non hanno un buon pc vabbè e faccio applica quindi come ho detto per quelle che vogliono streamare sull'uscita mettete semplice copiate queste impostazioni grafiche per quelli che vogliono registrare senza problemi avanzate e copiate queste impostazioni grafiche quindi mi raccomando tenete per quelli che vogliono registrare tenete sia uscita su questo che su video 1920x1080 60 fps queste sono le migliori impostazioni grafiche per registrare e queste sono le migliori impostazioni per streamare quindi come ho detto 1200... ecco qua. Ecco. e queste sono le migliori impostazioni per streamare ok tutto qua quindi se avete altri problemi commentate sotto al video io posso darvi una mano perché uso sempre OPS Studio sia per le dirette che per le registrazioni e ragazzi grazie a tutti per questa visione un buon 2023 a tutti voi oggi è il 2 di gennaio 2023 e grazie a tutti per questa visione e noi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao